Ma andiamo a vedere l'argomento della giornata, Booking Engine e Channel Manager. Le strutture ricettive oggi non possono non dotarsi di uno strumento come quello del Booking Engine e quindi un sistema di prenotazione diretta, la possibilità quindi per l'utente di prenotare le camere direttamente dal sito. È vero che chi lavora in questo settore conosce perfettamente la necessità e l'opportunità che viene data dai canali e dai grandi player internazionali come Booking, Expedia, Airbnb. È chiaro che la presenza all'interno delle OTA, quindi delle online travel agency, è oggi una opportunità che nessuna struttura ricettiva, salvo rari casi, deve mettere da parte, ma è anche vero che è fondamentale aumentare la marginalità e numero di prenotazioni dirette per aumentare quindi i ricavi ed evitare di riconoscere ai grandi canali internazionali quella quota percentuale che loro richiedono per la intermediazione. Per cui un sistema di prenotazione diretta un booking engine ti consente di vendere direttamente le camere all'interno del sito con un sistema di pagamento diretto che può essere paypal, carta di credito, bonifico bancario e quindi con la possibilità di poter acquisire anche direttamente i dati di contatto della persona che prenota sul tuo sito. È anche vero però che avendo la struttura ricettiva presente come dicevamo prima sugli altri canali è fondamentale fare una cosa utilizzare un channel manager quindi un sistema che connetta il tuo sito internet e quindi le camere presenti sul tuo sito internet con le camere presenti nelle altre strutture negli altri canali quindi è fondamentale che il cliente che va a prenotare su Booking.com e quindi per esempio la prenotazione arrivata per il 15 di maggio su Booking Com, automaticamente che venga trasmessa con il channel manager al tuo sito internet per evitare ovviamente l'overbooking e per avere la sincronia e il funzionamento delle disponibilità e delle tariffe. Quello che fa infatti un channel manager è collegare e creare in maniera automatica un collegamento tra il tuo sito internet e gli altri canali nei quali tu sei presenti. È fondamentale quindi inserire all'interno del tuo sito, se ancora non l'hai fatto, un sistema di booking engine e quindi un sistema di prenotazione di pagamento diretto delle tue camere. Se ti è piaciuto questo video, lasciaci un like o condividilo. Se vuoi continuare a seguirci, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per ricevere una notifica quando pubblichiamo un nuovo video. Se hai necessità di una consulenza dedicata o se non sai come realizzare il sito internet della tua struttura ricettiva, qua sotto in descrizione trovi un link per contattarci. Ciao e alla prossima!